Bentornati sul canale Aprite Questo Blog, io sono il Gons e oggi vi voglio parlare molto velocemente di una saga molto figa alla fine, molto conosciuta, che è quella della bambola assassina. Recentemente ho fatto una Chucky Marathon, dove ho rivisto dal primo all'ultimo film della saga di Chucky più il, tre, il, più il remake. Uscito con Midnight Factory Vi faccio vedere qual è la mia collezione di chiacchiere. Perché non esiste un cofanetto con tutti i film italiano Sarebbe fighissimo che ci fosse Ma purtroppo non c'è Adesso li vediamo uno a uno Il primo è ovviamente la uh, fantastica edizione di Midnight Factory Della bambola assassina Con una qualità pazzesca Il suo libricino fantastico Midnight Factory Stupendo Questo veramente l'avrò visto 500.000 volte Non dico di saperlo a memoria ma quasi C'è anche la card e questa edizione qua ha veramente ore e ore di contenuti speciali. Su l'attore che interpreta il insomma il nano che interpreta Chucky perché in alcune scene è un nano. Che poi è lo stesso di Howard del Destino del Mondo. È un attore abbastanza noto. Tanto backstage sullo studio del personaggio, dei pupazzi, degli che C'è veramente una marea di roba. Questa è un'edizione definitiva, è veramente fantastica il film che cosa c'è da dire il film io lo trovo veramente molto bello è un po trash comunque però mi piace tantissimo tutta l'ambientazione la tematica comunque della madre in difficoltà comunque in quegli anni era un tema interessante comunque lei è una donna sola che cerca di tirare avanti, lavora ma non è che sia proprio semplice gli porta questo bambolotto comprato da un barbone insomma ci sono delle, delle cose interessanti poi il film degenera in, in violenza gratuita e basta però è molto divertente anche Chucky è molto fuori dagli schemi dice un sacco di parolacce ci sta insomma è, è in perfetto stile anni 80 un caltone poi da lì sono venuti fuori altri film per recuperare quelli che, che quelli che sono i film è caduto qualcosa <ride> per recuperare quelli che sono i film della saga ho comprato questa edizione francese si è francese, <sussurra> sì, è francese è molto carina il, il box che la contiene e dentro tutti i film hanno la lingua credo tutti italiana ok l'unico che non ha la lingua italiana ecco o magari non è scritto dietro e ce l'ha lo stesso informatevi comunque nelle recensioni di Amazon trovate tutte le informazioni è la, il culto di Chucky il culto di Chucky che però adesso vi farò vedere ciò anche in italiano allora Chucky 2 eh, lei vabbè ragazzi se non avete visto la saga un pochino spoiler questo video quindi saltatelo lei chiaramente non gli crede un cazzo a nessuno cioè è stato il bambolotto è stato il bambolotto subito al gabbio con la, nella camera imbottita con la camicia di forza ma anche voi siete come me che quando vedete queste scene pensate ma non dirlo che è stato il bambolotto tanto non ti credo comunque eh, lui viene mandato in affidamento andy viene mandato in affidamento il bambino Chucky ritorna in un modo o nell'altro a tormentarlo e ammazza tutti c'è un bellissimo scontro finale è veramente mh, divertente il 2. il 2, che questo qua il 2 è veramente divertente e tra l'altro curiosità delle curiosità una delle immagini più diffuse di Chucky è questa qua dove taglia la testa ha un come si chiama, a questo bambolotto con la molla Però nel film non esiste questa scena Niente, questo veramente, anche questo non è ai livelli del primo Però è, mantiene un bel ritmo, è divertente, è trash Ci sono le morti, ci sono sgozzamenti, c'è un po' di tutto Molto belle anche le parti in cui c'è chi si stacca la mano E si vede che dentro sta diventando umano C'è la carne e il sangue, è fighissimo Grande film Il 3 me lo ricordo appena Ah, il 3 è allucinante. Il 3 è allucinante. Il 3 forse è, ecco: zoppica so, un po'. È ambientato nel togliamo anche il force Zoppi che un po' è ambientato in una scuola militare dove Andy finisce dopo aver fatto il giro di 3000 istituti perché ovviamente la madre hanno preso l'ha buttata dentro il manicomio hanno chiuso hanno buttato la chiave hanno sputato per terra e ha detto vai a fanculo, non voglio più vederti e, e quindi lui finisce in una scuola militare e Chucky chi lo raggiunge nella scuola militare e fa un patatrack pure lì questo è un pochino noiosetto e pieno di cazzate però a volte sono talmente stupide le cose che accadono che fa ridere dopo il terzo capitolo di Chucky arriva la maledizione. La maledizione di Chucky. Che eh, ho qui. No, non arriva la maledizione. Dopo il terzo film, scusate, che qua mi sto confondendo. Dopo il terzo film arriva La sposa di Chucky. Scusate, mi sto confondendo. E li ho appena visti, eh? sì, sì, sì sì sì Allora, dopo il terzo film arriva la sposa di Chaki. E qua veramente c'è da ridere. Arriva Jennifer Tilly che è, insomma. Personaggio che poi si sarà sempre nella serie. Questo è veramente super trash. Questo è veramente. Qua Chucky diventa trash e non si ferma più fino quasi alla fine. C'è un altro caso di trasposizione dell'anime all'interno di una bambola femmina e eh, di un personaggio che conosce eh, Charles Lee ray e quindi. Fanno, faranno coppia, uccideranno, cercheranno di uccidere. No, cercheranno di uccidere delle persone. Per prendere, insomma, cercheranno di. di appunto di. Eh, trasferire la loro anima dentro delle persone ma insomma sarà un gran macello è veramente super trash la sposa dice che è super trash ma eh, divertentissimo divertentissimo e poi genera quello che è perché il finale farà generare anche qui sono un po spoiler se non volete saltate eh, farà generare quello che è il figlio di Chucky. perché nascerà un figlio di Chucky. sì perché scopano nell'altro film cioè, scopano Due bambole che scopano, ragazzi, succede di tutto. Succede. E eh, qua nascerà il figlio di Chucky e questo è anche questo super trash ma ci sono delle tematiche super fighe Innanzitutto il figlio di Chucky è diciamo sessualmente indeciso, non sa bene di che sesso è Essendo completamente piatto sotto, essendo una bambola, eh, diciamo che non ha ben deciso chi vuole essere Quindi diciamo un po' mh, mi verrebbe da dire, spero di non sbagliare, di non essere massacrato transgender o comunque... È un personaggio molto uh, ambiguo da quel punto di vista ed è interessante perché secondo me le tematiche di questi film sono molto avanti Don Mancini comunque inserisce il tema dell'omosessualità e lo fa anche con una grande naturalezza e senza... Uh essere moralista, anzi eh, si vede che è, è molto propenso all'inclusività eh, e al progresso. E anche il personaggio di Chucky è abbastanza così, cioè eh, meno scemo di quanto possa sembrare. Fantastico! Il figlio di Chucky è fantastico, è stupendo sono scene meravigliose fa morire dal ridere e poi c'è l'auto convincimento da parte di, di Charles Lee Ray che vuole essere una bambola e questa è la parte che mi ha esaltato di più cioè la sua scelta di, di non voler più tornare eh, ad essere un essere umano e, e scopre la, la bellezza di essere un mito ormai di essere il grande Chucky quindi è fighissimo, fighissimo sconsigliatissimo questo ce l'ho in Blu-ray ma ce l'ho anche dopo quello lì insomma c'è una serie di vicissitudini parentele varie cose strane che poi alla fine ormai già mi sono anche dimenticato c'è la, maledizio la maledizione di Chucky dove è coinvolta una famiglia che subirà comunque l'arrivo di Chucky e c'è questa protagonista in sedia a rotelle che non se la passerà bene con Chucky che la tormenta. E questo qua è praticamente il prequel diretto del culto di Chucky, di cui appunto nell'edizione eh, francese era compreso, come vedete, le, le Return, le non so come si dice, du, du Chucky. Comunque il the Cult of Chucky è il cult, culto di Chucky, ce l'avevo già. Questo me l'avevano mandato, addirittura io avevo fatto un giveaway quando uscì questo film, dove... Eh, qualcuno che non ricordo chi è ha vinto sono aprite questo blog la sceneggiatura eh, autografata da Don Mancini quindi questo per dire insomma che mica cazzo insomma bello come, come ci meglio avere la sceneggiatura di Cut of Chucky firmata da Don Mancini non mi ricordo chi l'ha vinto chi, chi se lo ricorda anzi chi lo sa che l'ha vinta spero non l'abbia buttata non mi ricordo chi era che l'ha vinta mi venga a scrivere mi venga a dire guarda che ero io che non mi ricordo più è passato un po' di tempo comunque fantastico Cut of Chucky è abbastanza divertente è bello trash anche questo è ambientato un ospedale psichiatrico tra l'altro sul sito non avete questo blog trovate comunque una recensione di tutti i film Diciamo molto veloce per farsi un'idea se vi siete dimenticati magari avete visto la saga fino a un certo punto volete riprenderla avete perso un po' il filo potete andare là e recuperare la nostra spiega Cult of Jackie finisce con questo film la saga di, di Chucky adesso arriverà anche la serie tv non so bene quando arriverà in Italia su che piattaforma arriverà comunque io sono abbastanza curioso ora veniamo all'ultimo film che riguarda la saga di Chucky, che è il remake che ovviamente tu tutti i detrattori dei remake che io critico perché, ragazzi, cioè, se criticate i remake dimostrate solo di non avere cultura cinematografica o comunque di non avere una visione ampia di quello che è la storia. Gran parte dei soggetti sono stati eh, vittime, tra virgolette, di remake, no? Eh, gli stessi film che voi ritenete i film originali, in realtà, sono remake di altri film degli anni 30, degli anni 40, degli anni 60. Quindi per tale ragione non storcete troppo il naso se viene fatto un remake, ma piuttosto storcetelo se viene fatto male un film. Non pensate che i remake siano per forza fatti male. Il remake della bambola assassina non è un capolavoro, ma è un ottimo film, tra l'altro ben superiore a tanti seguiti di Chucky. Ed è un film molto intelligente perché eh, veramente riesce a fare quello che pochi remake dovrebbero fare cioè contestualizzare in un'epoca moderna una tematica chiaramente qua viene completamente escluso il, il tema del, del criminale che si trasferisce con un rito voodoo dentro una bambola qua c'è un'altra situazione ed è una situazione estremamente intrigante perché si parla di intelligenza artificiale che acquisisce una sua consapevolezza un suo carattere in più all'inizio c'è il tema comunque dello sfruttamento del lavoro perché c'è del lavoro boh non so ho sentito un rumore eh, lo sfruttamento del lavoro c'è cioè l'operaio cinese che insomma è depresso che viene addirittura picchiato dal suo capo e per vendicarsi manomette una delle bambole de, che viene prodotta da, da questa industria industria che produce anche altri oggetti per la casa quindi domotica e eh, ci sono tantissimi temi interessanti su appunto quanto Spazio diamo alla domotica quanto controllo diamo agli altri della nostra vita, quanto gli concediamo senza esserne consapevoli. E poi, appunto, arriva Chucky che si può collegare con un po' tutto quello che vuole e fa, fa il cazzo che gli pare. Inizia a ammazzare, eccetera. È molto bello anche come Chucky ha un carattere. Si sviluppa un carattere, insomma, è abbastanza. Eh, interessante, c'è la scena fantastica di Non aprirti la porta 2 dove c'è chi vede i ragazzi ridere, c'è anche un, un, il tema comunque del bambino che cresce e in base a quello che vede si fa una sua idea di morale poi dei ragazzi che ridono guardando una aprite quella porta 2 pensa che uccidere e ammazzare sia divertente quindi non ha filtri è molto molto primitivo nel, nel suo. ha un intelletto diciamo molto primitivo e da macchina mentre magari ecco questo è un film che può stop, far storcere il naso e un po' lo fa storcere anche a me per alcuni aspetti riguardanti il design della bambola che se per, per alcune cose è veramente figo perché c'ha chi ha delle espressioni molto coinvolgenti veramente riesce anche a veramente intenerirti a è molto più espressivo di tanti ciachi che sono stati fatti per esempio negli ultimi due film la bambola non ha un design molto bello secondo me questo non ha un design molto bello ma è molto espressivo però appunto capisco che possa non piacere perché effettivamente la bambola ha una faccia di cazzo cioè c ha, c ha questi guance che scendono giù che sembra un anziano non sembra un, un bambolotto un bambolotto dovrebbe essere un bambino quindi lo trovo veramente poco curato da altri punti di vista è molto curato, molto divertente, eh, non è un capolavoro, però eh, a livello di scrittura è interessante eh, come è stato messo giù e le tematiche che sono state sviluppate all'interno di questo film. Quindi per me è eh, molto simpatico come film. C'è anche tutta la scena della faccia scuoiata, messa sull'anguria e, e poi incartata come regalo per la signora di sopra che c'è tutta questa dinamica molto divertente per cui è anche un po' anni 80, per cui lui cerca di non far aprire il regalo alla vicina di casa perché dei c'è la faccia di un morto Comunque, fantastico Ora vi faccio vedere tutti i film insieme Vabbè, non so se li ho messi nel verso giusto Ma chi se ne frega eh, Se li ho messi in ordine cronologico o no Non importa Questi sono tutti i film della saga di Chucky La bambola assassina Questa è la mia personale collezione E spero non escano una collection con tutti i film Perché se no questi li devo buttare e passare all'altra Stavo per cadere, stavo per cadere. Questo è tutto per il video dedicato a Chucky. Se vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento se avete visto i film e con il vostro parere riguardo a questi film e all'intera saga. Ci vediamo al prossimo video.